Benvenute e benvenuti allo sportello di agroecologia di calci, eh, anche oggi affronteremo una, un argomento uh, importantissimo per il Monte Pisano, la, la rinascita della vegetazione delle fitocenosi post incendio questa primavera ancora più della primavera scorsa vediamo i segnali di questa rinascita anche sui terreni percorsi maggiormente dall'incendio dove il fuoco ha anche proprio portato ad alta temperatura i primi strati del suolo cominciamo a vedere i risultati della, uh, uh, tangibili di questa ripresa, insomma vediamo anche delle, delle quercette alte un metro, eh, vediamo i getti dei, dei corbezzoli che comunque si vedevano già anche l'anno scorso. E, e, e bisogna anche dire che anche quell'idea no, anche dei forestali regionali con Francesco Drosera in testa, anche di, di lasciare gli alberi, gli alberi bruciati i resti del materiale vegetale in campo, sicuramente ha aiutato anche la, lo sviluppo della microbiologia che poi aiuta anche a riformarsi della sostanza organica, quindi quella è stata un'ottima idea, anche per frenare l'erosione del suolo, no? lasciare le ramaglie, i tronchi, anche a fare delle delle graticciate, questo devo dire rispetto ad altri territori che ho visto sicuramente è stata, è stata una buona idea che aiuta appunto questa, questa rinascita, questo è uno del, del ciclo dei nostri seminari che si chiamano seminiamo saperi noi preferia, preferiamo seminare saperi piuttosto che eh, consigliare di, di piantumare alberi, come poi i nostri forestali ci, ci spiegheranno bene, proprio perché sul sapere si basa una corretta gestione del territorio ed è questo che lo sportello di agroecologia intende fare. Durante il lockdown abbiamo iniziato appunto questi seminari online, perché prima i nostri seminari invece erano sempre sul campo, anche molto pratici. Abbiamo parlato di manutenzione del sistema terrazzato, abbiamo parlato di orti, abbiamo parlato di polli e ehm, appunto affrontando questi argomenti eh, sempre potendo sia con esperti locali sia con esperti accademici quindi unendo sempre l'aspetto pratico con quello più, più teorico e, il 23 di maggio parleremo di vigne, della possibilità di, di riportare delle vigne sul monte Pisano sempre nell'ottica della biodiversità che è, è uno dei pilastri dell'agroecologia, la biodiversità alla fine nel Monte Pisano si sono sviluppate un po' due monocolture, no? il pino da una parte e l'olivo dall'altra, quindi cancellando pian piano quella che era una configurazione più diversificata, dove c'erano orti, vigne e tante altre piante oltre il pino. Ma veniamo a presentare gli esperti di oggi che sono Davide Borgia che ha fatto uno studio molto accurato e importante insieme al suo maestro, il, eh, il prof Andrea Bertacchi che è una, un grandissimo esperto di fitocenosi del Monte Pisano Davide ha studiato la rinascita post incendio del, dopo l'incendio del 2009 che, e quindi può essere un, un modello di quello che poi vedremo succedere nei prossimi anni ci parlerà di questo. E poi abbiamo Francesca Lolli, che è una, eh, è una grande esperta di selvicoltura e gestione forestale, che lavora presso il Parco regionale di Migliarino, Sarossore e Massaciuccoli, molto esperta di pinete, ma appunto anche di buona gestione forestale e di selvicoltura. Bisogna ricordare che i boschi sono ambienti naturali, ma hanno bisogno anche di cura e di un'attenta un gestione, proprio per eh, poter anche rispettare un'ottica uh, un di biodiversità e mh, infine ringrazio il comune di Calci per la, la fiducia e il supporto che ci, da, che ci sta dando anche per, per le nostre attività e sono il, lo sportello di agroecologia è un'associazione e quindi chi vuole si può associare andando sul sito e riempiendo il modulo di iscrizione quindi lascio la parola a Davide Borgia, parleremo per un'oretta e poi eh, e chiunque potrà fare domande oppure a scelta dei relatori potrete anche venire interrotti questo decidete voi quello che preferite prego davide sì buongiorno e buonasera dunque sì come già vi ha detto francesca io uh, in verità non sono un così grande esperto del Montevisano, tant'è che sono siciliano e mi trovo ora in Sicilia, non, non sto più a Pisa. E Quindi ecco, senza dubbio tutti voi conoscete il Montevisano molto meglio di me, quindi questo ci tenevo a dirlo in, in premessa. Io semplicemente mi sono trovato ad occuparmi di una piccola porzione del Monte Pisano, in particolare della, delle valline di Crespignano e di Nicosia dove ci fu l'incendio nel 2009, e studiando, cercando di capire che cosa era successo dopo quell'incendio. Poi come tutti sappiamo purtroppo nel 2018 venne un altro incendio per fortuna il mio lavoro era, non dico concluso, ma eh, diciamo era abbastanza avanzato e questo mi ha consentito di laurearmi, e, e quindi e niente, in buona sostanza io vi parlerò un pochettino di, di questo, cioè di, usando come paradigma un poco del, um, di quello che può accadere dopo un incendio, uh, questa situazione specifica che io ho approfondito. Eh, potete interrompermi quando volete anche nel caso in cui dicessi cose magari un po' troppo specialistiche dai nomi scientifici delle piante a cose del genere quindi eh, potete interrompermi eh, ah, tempo, davide scusa ciao ottaviano davide scusa ti interrompo subito perché ricordo che questa, eh, questo seminario verrà registrato e quindi per chi non volesse venire registrato, insomma, sì, si astenga da intervenire. Ecco, chi interverrà sappia che verrà registrato, poi il seminario sarà disponibile su YouTube. Prego, Davide. Sì. Dunque, allora, inizierò facendo un breve discorso, diciamo molto breve, ma come dire, sui cioè massimi sistemi degli incendi eh, nel mondo eh, o meglio più che nel mondo della reazione delle piante agli incendi nell'ambiente del mediterraneo bisogna sì. dire che appunto gli incendi sono eh, come dire il ruolo ecologico degli incendi sì, se, sento un po di sottofondo non so se mi sentite bene Bisogna che chi, eh, le persone spengano il microfono. Sì. Dicevo, il ruolo ecologico degli incendi, nella, soprattutto negli ambienti del Mediterraneo dove gli incendi sono ricorrenti, è una faccenda che spesso viene, è controversa perché da un lato è indubbio che la stragrande maggioranza, la parte di gran lunga preponderante degli incendi eh, che attualmente si verificano nel, nel Mediterraneo, ma in generale anche nel mondo, sono di origine antropica, quindi sono originati da azioni dell'uomo, che siano volontarie o involontarie. Ehm, c'è però una questione che gli ambienti del Mediterraneo sono intrinse intrinsecamente predisposti in qualche misura al fuoco, perché eh, c'è diciamo, una stagione più o meno mite, che quella eh, invernale, primaverile, in cui le piante crescono e quindi, come dire, possono accumulare materiale che è diciamo, potenzialmente combustibile. E poi c'è una lunga stagione estiva di quasi totale diciamo, siccità, o almeno soprattutto nelle zone diciamo, con un clima mediterraneo più, eh, più spinto. Non è ad esempio questa la situazione della di tutta la Toscana. Eh, che è un po più temperata quindi diciamo così oh, tendenzialmente piove un po di più in, in estate e, questo per dire cosa che e ci sono eh, la, la maggior parte delle delle specie vegetali eh, tipiche della flora del mediterraneo della vegetazione del mediterraneo hanno sviluppato alcuni adattamenti per eh, resistere agli incendi o comunque per rigenerarsi. Questa eh, immagine che vedete qua, e la vedete giusto, è, è, diciamo, è un esempio abbastanza uh, piccolo ma paradigmatico, questo è, è sono intorno al dicembre del 2018 se non sbaglio, quindi sul, sul monte. Eh, sono piantine e plantule di, di cisto, non so se conoscete questa pianta, cistus salvifolius. E questa specie, insieme a tutte quelle del, del suo genere, tutti i cisti, eh, sostanzialmente hanno uno specifico adattamento al, all'incendio perché eh, queste piante che se voi andate in giro ora vedrete probabilmente in giro dei cespuglini dei cespuglietti bassi con dei fiori bianchi abbastanza grandi appariscenti eh, che sono eh, le piante di cisto queste qui ogni anno eh, fioriscono producono i loro, i loro frutti eh, in ciascun frutto ci sono mh, centinaia di semi e quindi ogni anno ciascuna pianta produce migliaia di semi che sparge diciamo, nel suo terreno sottostante. Tuttavia, questi semi ehm, solo in minima parte germinano oh, di anno in anno, eh, perché sono semi estremamente duri, diciamo così, esternamente, che hanno sviluppato questo adattamento tale per cui mh, quando passa il fuoco questi semi si trovano nel terreno nei primissimi strati del terreno e sostanzialmente il calore purché non sia eccessivamente forte eh, intacca questo rivestimento esterno dei, dei semi eh, in modo tale che alle, alle prime piogge successive questa, queste piante possono germinare in massa laddove erano presenti prima chiaramente e, e questo è un tipico adattamento, si, si dice delle piante, delle pirofite attive, generative, che non è niente di particolare, significa semplicemente le pirofite, cioè le piante che hanno degli specifici adattamenti al fuoco, attive, cioè che reagiscono in maniera appunto attiva, generative, cioè che ehm, questa reazione è di tipo appunto eh, eh, generativo, cioè tramite riproduzione per seme. E, oltre a questo adattamento, ve ne sono di altri. Ecco, vedete, queste sono piante di cisto eh, dopo alcuni mesi della crescita, quindi considerate quelle lì era, di prima erano piante appena germinate. Queste, questa è un'immagine di eh, alcuni mesi dopo, intorno alla primavera, e il loro accrescimento è molto molto veloce ma eh, l'altro tipo di, di adattamento essenzialmente è quello del, del ricaccio vegetativo cioè le piante vengono bruciate completamente ma eh, dall'apparato radicale sono in grado di, di rigenerarsi questo è un caso evidente che voi tutti potete vedere dappertutto sul monte in questo periodo questa è una uh, giovane pianta di roverella questa qui è una giovane pianta di, di leccio questa qui sono appunto, anche qui siamo. Eh, se non sbaglio, era eh, novembre-dicembre del 2018, e questi sono eh, i primissimi ricacci di Erika, Erika Arboria che voi tutti conoscerete. Questo è un caso eh, importante anche questo, perché ne parleremo abbondantemente in seguito questa è una plantula una piantina di, di pino marittimo che è proprio nell'atto di eh, germinare no? che sta uscendo dal suo senino e, um, il pino marittimo ha un comportamento sostanzialmente molto simile a quello del cisto di cui vi ho detto prima e, um, ci sono delle, delle differenze cioè dire eh, oltre ad avere i segni accumulati nel terreno il pino marittimo ha dei semi accumulati nelle pigne che restano chiuse per molti anni sui rami e al passaggio del fuoco diciamo le, le cere, che, le, le resine che, li, che, che bloccano, le, chiudevano, sigillavano le pigne, si aprono e quindi e, il pino dissemina eh, migliaia, milioni di, di semi per ettaro, che anche questi alle prime piogge, eh, laddove le condizioni lo consentono germinano questa anche credo che sia una foto del ottobre del 2018 quindi proprio immediatamente dopo l'incendio ce ne sono anche altri qui c'è un giovane molto bello ricaccio di, di castagno anche questo è castagno ci sono alcune piante che approfittano del fatto di avere organi sotterranei, diciamo che sfruttano anche normalmente perché sono biennali, mm -hmm, ma hanno organi sotterranei, e, e, che li consentono di riordinarsi ogni anno. Questo è a Trespignano un, diciamo, un abbondante rigaccio di piante di aspargo no? Asparagus acutifolius, quelli spargo selvatico classico che magari uno non si aspetta che ci siano così tanti asparagi invece poi quando li vede ricacciare tutti così per primi ecco se ne accorge e qui abbiamo altri esempi di, di ricaccio vegetativo questo è un, un corbezzolo arbuto su unedo anche questo è comunissimo almeno in verità non dappertutto sul monte sul lato di crespignano appunto ce n'è e ce n'era ma continua ad essercene parecchio questo insieme all'eri arborea che avevamo visto prima, è un componente molto importante della macchia mediterranea sui terreni acidi, soprattutto. Quindi sul monte nei terreni, appunto quelli calcarei non lo trovate, non trovate né lui nell'ericarborea, né ed è importante perché, diciamo, è uno del, delle piante arbustive di, di maggiori dimensioni, quindi che contribuisce in maniera significativa a determinare eh, l'aspetto della, della macchia mediterranea queste sono eh, non è un arbusto ma è una alunice un caprifoglio eh, però anche questo eh, ricaccia e questi sono i pinetti di cui prima i pinacchiotti come come si dice a pisa almeno così mi ha insegnato andrea bertacchi ehm, Vedete appunto, questa è un'immagine del luglio, se non sbaglio, del 2019, l'ultima volta in cui sono stato sul monte peraltro, in cui vedete appunto la quantità di giovani pini che sono germinati, parliamo di decine di piante al metro quadro, solo che al contrario del cisto, vedete qua il cisto, questa è una pianta di cisto. Questa è una pianta di cisto, eccetera. In alcune condizioni, le piante di cisto possono avere la stessa densità che qui vedete per le piante di pino, anzi anche superiore solo che il cisto è un piccolo ehm, un piccolo cespuglio, mentre il pino, come sappiamo, è un albero. Questo eh, comporta, diciamo, alcuni problemi di cui parleremo eh, tra poco. Scusa, Davide, sì. l'incendio, che effetto sul pH del terreno? Eh, questa è una domanda estremamente specialistica. Ah, eh, okay. Ma sostanzialmente il pH del terreno è determinato in gran parte dal, dalla roccia madre, dalla geologia del, del, del, del terreno. È molto difficile che venga alterato. Cioè, gli strati superficiali, hanno varie modificazioni, delle quali io non sono uno, un esperto, uno specialista ma eh, sostanzialmente se i terreni sono tendenzialmente acidi o basici dipende dal, dalla roccia madre che c'è sotto quindi sui, sulle, sui terreni calcari sulle rocce calcari ci dovremmo tendenzialmente terreni basici eh, sulle, eh, ad esempio sul verrucano invece si hanno terreni acidi eh, in linea di massima ci si può regolare bene con alcuni elementi della vegetazione appunto dove c'è l'erga arborea che ad esempio è questa e dove c'è il corbezzolo dove c'è anche l'erga scoparia che forse voi tutti confondete con l'arbore ma sono due specie molto simili quelli sono terreni e eminentemente acidi, dove c'è anche il brugo, la calluna Vulgaris. Non so se avete presente una piccola piantina con dei fiori ehm, sul violetto non violetto ro Rosellino più o meno. Dicevamo: qui vediamo. Non so se, se la mia risposta è stata un po' evasiva. Forse. Comunque, no, eh... perfetta, perfetta! Grazie, ho capito. Ah. <ride> ehm... Una cosa interessante da dire, io sono siciliano e quindi con gli incendi purtroppo ho una dimestichezza anche maggiore eh, di voi perché, per quanto l'incendio del Monte Pisano del 2018 sia stato una, un evento assolutamente drammatico. Ehm, nella mia tesi, io mi ero, ho, ho, ho occupato anche, ho andato a cercare qualche fonte sugli incendi dell'ultimo mezzo secolo, no? Ehm, l'incendio del 2018 lo saprete la maggior parte di voi ma ve lo ripeto è il più esteso incendio del monte pisano registrato dal, dagli anni 80 in poi praticamente e, e non solo è il più esteso evento singolo ma anche la superficie percorsa del fuoco più estesa mh, registrata da, da quegli anni in poi appunto Tuttavia, quindi non voglio minimizzare il problema. Tuttavia, ecco, bisogna dire che le regioni del centro-nord Italia sono enormemente meno afflitte dal problema degli incendi rispetto a quelle del, del meridione, ma perché vi volevo dire questo? Perché anche la vegetazione è in, in, per certi fatti fortunatamente si potrebbe dire, però, quando cade, accade l'incendio, invece questo può essere un problema. E presenta degli elementi di minore adattamento al fuoco e qua giù ehm, è difficile che la primavera successiva a un incendio un terreno si presenti completamente spoglio a meno che appunto non sia bruciata una pineta o qualcosa del genere perché in generale c'è siccome purtroppo gli incendi ricorrono più spesso c'è una notevole presenza di specie erbacee che si comportano uh, come dire finché hanno abbastanza luce, quindi non ci sono arbusti o alberi tanto sviluppati, crescono abbondantemente, fanno tanto seme. Poi, man mano la macchia uh, ricresce e queste specie erbacee, diciamo, diminuiscono. Uh, sembra che siano quasi scomparse. In verità, i loro semi stanno lì nel terreno. E dopo l'incendio, sostanzialmente l'autunno, la primavera successiva, il terreno è già ricoperto di, di una, una copertura di piante erbacee, il che è una cosa importante dal punto di vista dell'erosione perché il terreno non rimane nudo. Mentre, qui, come avete potuto vedere voi sul monte, il terreno è restato nudo per mesi ed è ancora nudo attualmente e resterà nudo per diversi anni o comunque molto poco coperto e, ecco questo è un esempio di quello che vi dicevo prima rispetto alla ricrescita del cisto questo è sempre eh, luglio dell'anno scorso tutto questo è cisto cisto salvifolius e, questa qui è Erica arborea e come per le piante erbacee dove c'è più cisto eh, disgraziatamente ce n'è di più dove ci sono stati incendi più di recente, eh, però questa è anche una fortuna perché il terreno si ricopre più velocemente. Quindi c'è questo, diciamo, questo doppio valore no? delle, delle pirofite. Da un lato sono più adattate. Dal Dall'altro, se ce n'è tante, vuol dire che ci sono tanti incendi. Questa qui, qui da questa foto, non si capisce tanto bene, ma ehm, questa qui era eh, non era un tratto di pineta matura come tutte quelle che sono bruciate proprio sopra Monte Magno. Eh, doveva essere probabilmente un tratto dove eh, eh, c'era già stato un incendio di, come dire, di, di estensione molto più limitata però eh, comunque dove c'era già stato un incendio nei decenni passati comunque relativamente in, recentemente e quindi eh, c'era già abbastanza cisto prima per consentire questa ricrescita diciamo abbastanza intensa qui invece siamo appunto in mezzo alla um, ex pineta di eh, sopra montemagno per intenderci eh, sempre luglio dell'anno scorso e qui vedete mh, due cose da un lato l'estremo vigore con cui ricaccia il corbezzolo, no? e queste qui sono, sono oggetti di, di meno di un anno di mh, nove mesi più o meno dall'altro però vedete anche la potenzialità, come dire, di questa pianta. Questo qui è il tronco del vecchio corbezzolo, che generalmente uno eh, si tende a ritenerlo anche a ragione, una pianta arbustiva che quindi ha molti fusti, non molto sviluppati in diametro, non molto alto. In verità, come vedete questo, ma anche questo qui dietro, erano piante di corbezzolo estremamente grandi e proprio perché non sono, propriamente come dire piante eh, arboree e hanno quindi un accrescimento in diametro decisamente lento un tronco di queste dimensioni di Corbezzolo significa una pianta con molti decenni di vita eh, no, non mi azzardo a fare delle stime ma una pianta di una età decisamente significativa ecco eh, che da molti anni non veniva colpita da incendi questi infatti ne parleremo dopo fra poco ecco questo è un altro esempio un altro uh, tronco ahimè morto di corbezzo questa è la mia mano che sono circa 20 centimetri per dare un'idea della dimensione ecco qui purtroppo non si non è a fuoco però si vede un altro elemento che voi tutti conoscete bene il ginestrone di spagna o ginestra spinosa ulex europeus che ha un comportamento anche questo da, da pirofita e anche questo rigenera in massa essenzialmente per seme vedete qui tutte queste sono piante anche queste del luglio 2019 quindi nate nell'autunno del 2018 e, e anche queste come voi sapete oltre forse a non amarle perché sono estremamente spinose hanno la caratteristica di andare a fuoco molto facilmente e, e molto facilmente ecco ecco qui allora allora, cosa c'è qui? Essenzialmente eh, da un certo punto di vista, sempre le stesse cose, però cosa c'è di diverso? Che questa qui non è la pineta matura in cui eravamo prima, no? vedete i tronchi dei, dei pini che stanno in giro, ma è una, uh, uno, un classico esempio delle, mh, e, dei, non so bene come definirli, le perticaie, i novelleti densissimi, di, di pini che si sviluppano dopo un incendio. Voi immaginate quella immagine di prima, questa qui, immaginate tutti questi pinacchiotti che diventano degli alberi. No? Il risultato è una cosa simile a questa, solo che qui poi è bru sono bruciati di nuovo chiaramente. Tutti questi fusticini qui, la stragrande maggioranza, erano giovani piante di pino fittissime, densissime, prima dell'incendio, qui non avremmo mai visto fino a qua dietro, qui la visuale si fermava qui davanti alle primissime piante, ai primissimi tronchi in primo, in primo, in primo piano. E, questi qui hanno la spiacevole caratteristica di bruciare sostanzialmente come eh, se fossero dei panni imbevuti di benzina, perché del resto non è così tanto diverso, perché voi sapete, no? Le... I pini eh, come molte conifere sono hanno i tessuti le, le foglie eh, i fusti in, praticamente intrisi di resina che eh, brucia con grande gusto eh, e quindi qui avete l'idea di che cosa è successo è anche un'altra idea interessante questa eh, giovane novelletto di di pini come vedete, eh, avrà avuto una ventina d'anni su per giù, ecco, non mi azzardo a fare stime. Ma vedete che eh, perché possa, il pino possa riprodursi poi nella maniera in cui vi avevo fatto vedere prima, si vuole chiaramente che le piante adulte abbiano prodotto eh, pigne, abbiano prodotto quindi semi in quantità sufficiente. Queste piante qui, come vedete, si vede mh, abbastanza bene anche a occhio non avevano su di sé chissà quante pigne no e di conseguenza il numero di semi che queste piante mh, hanno potuto portare successivamente all'incendio è stato senza dubbio molto molto minore rispetto a quelle ehm, quello che si ha ah, quando brucia una pineta matura che cosa significa questo che Quando l'incendio ricorre in maniera appunto cioè, ricorrente, dove ricorrente è un termine molto relativo, perché può significare da un anno ogni dieci anni o ogni X anni, ecco, la vegetazione può andare incontro a dei cambiamenti anche eh, irreversibili. Quindi, vedete qui tutti questi sono elementi della, della macchia, Rarborio, R Cascoparia, c'è l'After Didium, c'è il corbezzolo, eccetera. Non c'è il, il cisto, vedete, ce n'è pochissimo, perché sostanzialmente immaginate questa situazione di un novelletto densissimo dove al suolo arriva molta poca luce, una pianta che non è un arbusto come eh, l'erica, il corbezzolo, ma è un cespuglietto come il cisto, sostanzialmente a un certo punto qua sotto non, non ce la fa più. E, e quindi, e, come vedete, non c'è tanto cisto, qui ce ne fosse una piantina, ma c'è molto di meno di quello che vi ho fatto vedere prima. Ora dunque, partendo da questa considerazione, faccio un po' un saltino spostandomi su quello che era stato in particolare il mio studio sulla vallina di Crespignano e di Nicosia che si è basato anche perché questo il collegamento qual è il collegamento è la modificazione della vegetazione in relazione agli incendi che eh, si ripetono ecco a più o meno ampia distanza di tempo e, um, questa è una foto aerea del di crespignano e Nicosia, questo non si capisce anche bene forse da qui qui c'è la verruca questa è la rocca della verruca qui è focetta No? e qui c'è l'oliveto di crespignano quello che ora è l'oliveto di crespignano qui ci passa la zambra e qui c'è il balino di nicosia e il vallino di eh, crespignano appunto e in buona sostanza qual era stato anche il mio intento nella tesi Quello di cercare di capire eh, la storia della vegetazione di quel pezzo del monte perché sul monte pisano così come Diciamo quasi ovunque in Italia, eh, non ovunque, ma quasi ovunque, la vegetazione è strettamente quello che noi vediamo ora, anche che può avere un aspetto di estrema naturalità, diciamo a degli occhi profani, è in verità estremamente influenzato da mh, quelli che sono stati nel corso dei, dei, dei secoli gli interventi dell'uomo a partire eh, ovviamente dalle coltivazioni dove coltivato prima c'erano delle piante poi non ci sono più delle piante spontanee ma eh, dal pascolo e dall'incendio questo è quello che mh, diciamo, interessa di più il monte pisano e perché un tempo come voi molti di voi sapranno il monte pisano c'era un gran allevamento soprattutto di ovini e eh, robetta del genere e di conseguenza c'era bisogno di pascolo quindi tenete presente che questa, queste due vallecole prima dell'incendio del 2009 erano completamente coperte da una pineta di pino marittimo piuttosto fitta questa è una foto del 54 e per quanto non si capisca proprio molto però si capisce abbastanza bene che qui non c'erano dei boschi non si può dire che ci fossero dei boschi Qui vedete dal lato uh, delle rocche del, del Vallino di Nicosia, proprio si, si vede chiaramente la roccia affiorante. Qui c'è l'impluvio, qui nell'impluvio c'è un nucleo di latifoglie che resiste ancora oggi eh, e che si distingue bene, in cotera, in cioè, in, in, si può usare come metro di paragone per distinguere una copertura di bosco da una che di bosco non è vedete qui si, si capisce abbastanza bene che c'è della vegetazione ma di sicuro non è della vegetazione arborea e, passiamo a dieci anni più tardi 65 questo è un particolare del del vallino di di crespignano no? c'è una cosa che si nota abbastanza bene cioè che eh, mentre prima non c'era una, una copertura vegetale abbastanza uniforme, osservate questo particolare, qui queste, questi sentieri qua si, si distinguono uh, bene abbastanza bene, no? Qua già cominciano a distinguersi molto di meno in linea di massima significa che la vegetazione li sta coprendo non necessariamente sta crescendo dentro il sentiero ma anche accanto al sentiero e quindi si sta chiudendo sopra il sentiero e quindi da una foto aerea chiaramente si vede di meno ora qui appunto c'è una, una questione quasi insolubile a meno di non trovare fonti storiche specifiche cioè dire che cos'è questa roba e noi sappiamo che prima del 2009 questa roba era essenzialmente una pineta di pino marittimo ma eh, sappiamo anche che nel corso dei secoli il pino marittimo sul monte pisano c'è stato eh, coltivato forse sembra strano a dirlo però di sicuro estremamente favorito da un certo punto di vista e, e da un certo punto di vista è stato favorito anche in una certa misura dagli incendi stessi come abbiamo visto e ma è stato favorito anche perché nei secoli il pino marittimo è servito fin dai tempi della repubblica di pisa per i legnami e addirittura ci sono delle fonti dell'ottocento che dicono che c'erano talmente tante pecore sul monte e c'era talmente tanto bisogno di, di lettime no? di lettiera che per fare la lettiera delle pecore non venivano tagliate solamente le piante di sottobosco ma eh, vengono tagliate addirittura le fronde dei pini, che è una cosa che a noi sembra abbastanza strana a pensarla ora, e però eh, diciamo c'è qualcuno che riporta cose del genere. Sappiamo anche che, fra... che nel corso del Novecento furono fatte estese opere di rimboschimento. Non sappiamo, almeno non siamo riusciti a capire bene, nel... uso il plurale perché mi riferisco a me e a Andrea Bertacchi chiaramente non sappiamo bene che cosa eh, qua, e che cosa e quando e dove esattamente fu piantato quindi ehm, perché è importante sapere questo perché eh, sapere se um, quello che noi vediamo ora è frutto di un rimbostimento comunque di un intervento dell'uomo oppure no è molto importante per avere un'idea di come potrebbe comportarsi nel futuro e, quindi andando velocemente ecco che cosa che qui c'è una cosa molto interessante qui c'è una copertura fitta quindi ancora fino a quest'anno noi non potremmo dire con certezza che questo è pino marittimo ma qui siamo nel 78 e sappiamo un'altra cosa sappiamo che nel 70 si verificano due incendi la cui perimetrazione è più o meno questa questa è stata ricostruita in uno studio sui incendi del Monte Pisano è molto di massima la penetrazione, però sul per giù deve essere questa. In particolare, osservate questa zona qui. Che cosa si vede molto chiaramente nel, nel ruolo del 78? Che qui ci sono delle zone che sono discontinue: no? qui è abbastanza continua la copertura, qui no, qui è discontinua. E quindi con ogni probabilità qui l'incendio ha portato via la, la pineta quindi a questo punto possiamo ben dire che qui c'era questa qui era tutta la pineta che poi è arrivata fino al 2009 sostanzialmente perché non ci sono state, come vedono per un momento altre grosse modifiche della fisionomia di, di questo tratto del monte quindi tutta questa è la pineta qui era bruciata la pineta qui si erano salvate alcune strisce no? di, di, di alberi di pini che uh, hanno uh, determinato questa, mh, così, questa forma un po', un po strana così allungata quindi qui possiamo immaginarci che si sia rigenerata la, la pineta la, la pinetina post incendio composta appunto da quelle migliaia di giovani pinacchiotti che nascono tutti insieme che diventano fittissimi e, se non che cosa succede ecco vedete queste sono le, le aree che probabilmente sono state aperte in qualche maniera dall'incendio del 78 se non che, che cosa succede che nel nel, nel negli anni ecco no, scusatemi mi sono confuso avevo detto che probabilmente mi sarei confuso questa è un'immagine dell'80 ma in buona sostanza dell'88 ma finora ecco cercate solo di fissarvela Ci sono due cose significative qui che qui nicosia nicosia e tutta questa vallina qui non eh, si sì, sembra che la copertura sia estremamente Fitta ed estremamente uniforme vedete il colore com'è uniforme a parte qui che si sale verso la verruca E, e si inseriscono un po di latifoglie no? Uh, querce, castagni cose del genere e qui nell'impluvio dove appunto ci sono delle altre latifoglie Qui è tutto molto più frammentario E questa è una cosa interessante che per i motivi che ora vi diremo e... 96 Altra foto aerea. Qui forse non si nota immediatamente, però si, facendoci attenzione si nota. Vedete qui che c'è questa zona di un colore un po' più chiaro. A vederla così non è che si possa capire bene che cosa significhi, però noi sappiamo che nel 93 si verifica un altro incendio. Vedete, questa è la perimetrazione del, dell'incendio del 93, mentre questo in blu sarebbe l'area di studio della mia tesi, cioè Crespignano e di Vedete che la vallina di, di Craspignano viene interessata anche questa dal, dall'incendio. Non sembra, è difficile capire che cosa sia successo, perché non sembra che sia stata di nuovo distrutta la pineta, ma è una situazione che sembra simile a quella di prima, quindi probabilmente questo incendio in questa zona passò... Non fu un incendio di chioma come quello che, eh, del 2018 per la stragrande maggioranza, cioè non distrusse completamente le chiome dei pini, ma passò più radente, no? quindi distruggendo il sottobosco, la, la macchia che stava in sottobosco e roba del genere. Ricordiamoci, però, che in tutte queste zone già aperte c'era già stato l'incendio nel 70, quindi la, non c'era la pineta, c'era o i pinacchiotti o una un, della macchia che stava ricrescendo arriviamo eccoci qua al 2007 l'ultima foto aerea di cui disponiamo prima del, eh, dell'incendio del 2009 la situazione ora allora, finalmente a colori si capisce abbastanza bene no? ehm, qui ci sono sempre queste solite arie che sono state bruciate prima nel 70 e poi in parte nel, di nuovo nel, nel 93 Qui c'è la pinetina la, la, la pineta che sta a crespignano che è estremamente fitta estremamente uniforme a parte questa zona in mezzo dove c'è l'impluvio. E, e niente ora tutti questi discorsi che sembrano un po astratti poi li collegherò con quello che abbiamo visto in campo no e, sì questo è sempre un particolare di prima questo è l'incendio del 2009 che eh, voi, molti di voi probabilmente ricorderanno no? ci sono un paio di cose interessanti da notare questo innanzitutto è il primo di questi incendi cioè da quando abbiamo iniziato questo studio che colpisce tutto il versante di crespignano compresa questa parte qui che non era stata percorsa dai primi due incendi e colpisce tutto nicosia Tranne, tranne cosa, tranne questo pezzo qui. E questo è importante in generale perché? Eh, perché questi non sono pini. Queste qui sono latifoglie di vario genere, ci sono castagni ci sono querce, c'è un po' di, di macchia varia. E, qui verso l'alto ci sono delle querce da sughero, ma di questo ne parleremo dopo. E queste qui eh, sostanzialmente ci sono anche dei fattori topografici nel senso che si trovano nell'impluvio quindi anche sono in qualche misura un po più protetti dal, dal fuoco però non c'è solo il fattore topografico c'è anche proprio un fattore di vegetazione questa roba qui brucia peggio del pino e questo è già da ora abbastanza evidente e che cosa si vede di nuovo si vede che anche da questa parte c'è qualche cosa che non è bruciato qui c'è un altro impluvio e questa roba che si vede qui, come vedremo poi successivamente, sono sostanzialmente querce da sughero. Le, le querce da sughero, come avrete mo, già visto in tutti questi mesi sul Monte Pisano, anche chi non lo sapeva prima, hanno questo adattamento straordinario che sono una praticamente l'unica pianta nativa della flora eh, del Mediterranea che è in grado di eh, che è capace di ricaccio aereo si dice no nel senso che appunto non venendo completamente distrutta dal fuoco a causa della protezione del sughero anche quando il fuoco passa in chioma e quindi distrugge la chioma eh, la pianta è in grado di ricacciare direttamente dai, dai rami superiori non dalla base come, fa, eh, come fanno altre piante come quelle che ho visto prima il castagno il leccio ad esempio e Questo è molto importante perché gli consente di diventare diciamo, dominante e molto più rapidamente, di coprire il suolo molto più rapidamente. E... Altra cosa interessante è qui vedete: qui c'è l'impluvio, praticamente della, del Vallino di Crespignano. Qui c'è Focetter per, come punto di riferimento, da quest'altro lato. C'è una lecceta, che c'è ancora oggi per fortuna. Perché è importante questa cosa? Innanzitutto, vabbè, c'è un elemento interessante dal punto di vista dei terreni che si diceva prima, proprio qui, se voi guardaste una carta geologica del monte, proprio qui in mezzo all'impluvio c'è una separazione fra questa zona qui, che sono terreni eh, acidi, che perché sono di matrice appunto del, del, del, delle quartziti del famoso verrucano. Che danno origine a terreni acidi. Ora non so molto poco di geologia, quindi non mi avventuro più in là. Mentre da questa parte abbiamo terreni sostanzialmente di matrice calcarea E questo fa molta differenza perché la quercia d'esubero, come in maniera molto analoga all'erica all e eh, al corbezzolo, è una pianta che è strettamente legata ai terreni acidi da questo lato siamo accanto cambia sì, cambia anche l'esposizione che è importante ma dal re, del resto non, non è un cambiamento dal punto di vista climatico così dirompente però qui c'è il leccio qui c'è il leccio con qualche e frassini ogni tanto è una vegetazione estremamente diversa la cosa interessante però è che anche qui come poi dopo con effetti un po più gravi anche sulla receta ma in buona misura simili si verificherà nel 2018 il fuoco la receta non l'ha completamente distrutta ci è arrivato accanto L'ha presa ovviamente ci sono stati anche dei dei dei, dei fuochi secondari all'interno vedete qui qui si vede abbastanza bene ma eh, di sicuro possiamo immaginarsi che l'andamento del fuoco sia stato molto diverso rispetto a quello che ci è stato e qui dove c'era Pineta, o qui dove c'era Pineta. Qui niente, vediamo rapidamente: 2013 si vede che comincia a crescere qualcosa. E questa, ecco, questa è un'immagine del 2013, probabilmente scattata intorno alla primavera, non lo sappiamo esattamente. Questa invece è sempre 2013, ma probabilmente scattata intorno all'estate, il che dà abbastanza bene l'idea come il terreno in verità non fosse ancora granché coperto. Vedete, ci sono enormi aree sostanzialmente appunto di questo, di questo colore qui. Ehm, arriviamo al 2016, l'ultima foto aerea di cui disponeva ci siamo. Scusate, sì, ecco di cui disponevamo. Qui ci sono delle cose interessanti, perché sono delle cose inaspettate. Questo è, in verità, questo non si vede granché dalla foto aerea, ma si vede dal, dai rilievi in campo. E che cosa è interessante? È interessante questo. Che cosa sono queste? Tutti quei pallini rossi eh, sono piante di sughere, Quercus suber. che eh, Prima non si aveva tanto idea che ce ne fossero così tante, perché, eh, come dire, all'apparenza quella di Ero, la pineta di Pino Marittimo e eh, fine, no? Considerate che le sughere non sono uh, come dire, come il leccio, come che ne so, il, anche il castagno, cioè ce ne sono tante da, un po' dappertutto, roba del genere. Le sughere stanno eh, in Toscana solo. Eh, stanno in alcune parti della maremma sul monte pisano c'è qualche piccola sugheretta sopra san giuliano roba del genere ma eh, ce ne sono poche sono un ambiente eh, le, gli ambienti con grande mh, quantità di quercia sughero sono ambienti abbastanza eh, in, eh, no? in italia sono ambienti non molto diffusi e quindi particolarmente interessanti ecco. vedete qui e è venuto fuori tutte queste sughere. Si vedevano andando in giro sul versante nel 2018, quando io mi, mi ho fatto tutto quanto passeggiando. E, e che cosa eh, si capisce? Si capisce che quindi, qua so, sotto quella pineta, c'erano già chiaramente, non è che sono venute tutte dopo, perché sono piante anche grandi, questi quadratini verdi qua sono. Eh, piante che probabilmente sono ultra centenarie di dimensioni molto grandi che abbiamo segnato ov ovviamente si sono conservate eh, in questa maniera anche perché si trovano sul bordo quindi probabilmente magari erano state anche mh, tenute da chi aveva il coltivo qua sotto roba del genere quindi eh, mh, stanno solo in questa zona qui almeno quelle che abbiamo visto noi ma in verità ce ne sono tantissime qua queste zone tutte scurite qui e qui non, non ho contato le, le singole piante perché non erano distinguibili perché qui la, eh, diciamo abbiamo un determinato qui ci sono sughe su diciamo e quindi non era possibile contarle da, da una foto aerea e ricordiamoci che in questa zona qui praticamente si sono sovrapposti i due incendi del, eh, del 70 e eh, degli anni 70 e degli anni 90 e questa zona qui è particolarmente ricca di sughere e questo è interessante perché eh, le sughere appunto sembrano abbondare laddove cioè come dire si ha l'impressione che queste sughere qui Siano state in qualche maniera favorite dal fatto che mh, il fuoco sia passato più volte. In che senso? Non che gli faccia piacere alle sue, eh, che essere per, eh, bruciate, no? di sicuro non gli fa piacere, però eh, il fatto è che ha fatto meno piacere al Pino essere eh, bruciato più volte, no? Eh, perché è vero sì che il pino dissemina in massa ma come abbiamo visto prima se il fuoco si ripete eh, prima che i, le piante di pino abbiano iniziato a produrre semi in quantità sufficiente eh, il pino regredisce mentre la sughera resiste e questo è, è, è molto interessante qui a questo punto perdonate faccio un po' di confusione come al solito con con la presentazione ma vi volevo far vedere delle altre cose interessanti questo era a proposito della sughera il fatto che la resistenza no, della sughera al fuoco qui c'è una un, un, un, lo, lo spaccato no, di un, una sezione di un tronco di sughera dopo l'incendio si vede che la parte che si è carbonizzata è esclusivamente quella immediatamente esterna no? stavo dicendo cose che per voi sono del tutto banali, ecco però le, le, dico, le dico lo stesso. Ehm... No, per niente, Davide, sono importantissime. <ride> Vabbè. Allora, questa qui è una immagine, o meglio, sono tre fotografie come si capisce messe in fila eh, che dobbiamo appunto ad andrea Bertacchi perché queste sono foto fatte dopo l'incendio del 2009, quando io avevo 16 anni, quindi non, non lo potevo fare io. Ehm, si capì, questo è il versante di no? che cosa si capisce in maniera a, abbastanza chiara questa zona qui che è più mh, mh, più chiara no e perché è più chiara perché non ci sono i tronchi tutti questi tronchi di pino bruciati e sono le famose zone di prima quelle dove era che si, si distinguevano già dal 78 che non c'era più la pineta no? fra un momento vi farò vedere che cosa significa questo questa qui sempre foto post incendio 2009 crespignano ecco quando io ho iniziato ad andare a spasso per quel versante Là, mi sono imbattuto praticamente avanzavo nella macchia che già era di per sé decisamente fitta in più mi trovavo a dovermi distrigare in mezzo a un, un, un incredibile pandemonio di tronchi di pino che stavano stesi a terra. No? E, perché? Che cosa è successo? Una cosa molto chiara, però ecco, io questa situazione non me la sarei immaginata di. di non riuscivo a immaginarmela quando ho iniziato ad andare lì a spasso, perché quello che vedevo era una cosa molto diversa. Tutti questi pini erano nel frattempo caduti a terra ma la cosa più interessante vedete qui si intravedono tutte queste sughere queste sono pochi mesi dopo l'incendio questa è una zona dove si intravede che era stata fatta delle opere di contenimento quindi era stato tagliata un po di roba eh, se no, ci sarebbero vedete che da qui in poi inizia questa selva di roba eh, di, di, di rami tutti scuri molto fitti quella là era il sottobosco di, di, essenzialmente di erica e altra roba eh, ma soprattutto vedete quante sughere ci sono che stanno ricacciando. Questa cosa qui è interessante perché io poi non ce le ho viste, tutte queste sughere. Fra un momento vi dico in che senso. Qui siamo, guardate qui, siamo qua. Queste sono le zone sempre foto di Bertacchi eh, 2010. E queste sono le zone che appunto dalla foto aerea apparivano eh, libere, cioè, o meglio non coperte dalla pineta Da qui possiamo capire abbastanza bene quello che c'era, non c'era la pineta matura perché era già bruciata nei, negli anni 70 C'era la pinetina di, di ricrescita, questa qui con questi tronchicini, tutti questi tronchicini piccoli piccoli qua Questa era la differenza, questa è la pineta matura, questa è la pinetina di ricrescita La differenza è sostanziale, no? Ehm, allora non mi sono perso perché faccio sempre un po di confusione perdonatemi ecco questa qui le immagini sono piuttosto sgranate ma anche queste sono molto interessanti perché queste qui sono circa novembre e se non sbaglio comunque l'autunno del 2010 foto che mi ha mi ha dato molto gentilmente eh, un signore di nome davide galletti che le fece a suo tempo e che io poi sono, sono riuscito a venire in contatto con lui e lui aveva tutte queste foto che mi ha cortesemente concesso e vedete qui quante, quante sughere ci sono che stavano ricacciando no? il ricaccio da, dalla chioma ora forse è giusto questa forse è forse una roverella che si era bruciata poco ma fa, facciamo conto di no, tutte le altre sono, sono senza dubbio sughere che stanno bene stanno molto bene stavano sotto questa pineta pineta di cui ricordiamoci eh, non, non può essere venuta da sola nel, negli anni 60 quella pineta di e visto che nel 54 si capiva che lì c'era ben poco, non possiamo dirlo con certezza, ma la cosa molto probabile è che quella pineta lì ci sia stata eh, piantata, o, o forse nel senso, sia stato un intervento di rimboschiamento, forse non piantando le piantine, ma seminando il pino. Che era una cosa che alcune fonti ci dicono che si faceva per il pino marittimo. E quindi, ad esempio, no, non si vedevano i tronchi messi in fila perché erano stati seminati era comunque di origine artificiale però qua sotto c'era la sughera e, e, e siamo abbastanza sicuri che invece la sughera non ci sia stata messa lì con un intervento di rimboschimento anche perché come dire sta troppo bene no e vedete qui quanto stava ricacciando già nel giro di pochi mesi qui siamo invece facciamo un salto di nuovo nel 2018 praticamente nella parte bassa del, del vallino di, di crespignano verso do, quasi arrivando all'impluvio e poi dall'altro lato c'è la lecceta verso focetta di cui vi dicevo prima e, vedete qui noi dalle foto aeree non potevamo vedere questi sughere però qui sotto ci sono i pini questi pini qua sostanzialmente erano rimasti Molto poco colpiti dall'incendio sia dagli incendi del 70 del 90, degli anni 90 sia da quello del 93 e, e quindi ci sono i pini ma questi pini sono radi vedete e non sono così tanto fitti e soprattutto sono tutti della stessa età Non ci sono altre piante giovani di pino che crescono sotto e, Mentre invece ci sono tutte queste che sono querci, querci da studio vedete qui il fuoco è passato nel 2009 sto dicendo in maniera probabilmente i, un po a manchia di leopardo. vedete questa sughera che ha il tronco ancora annerito mentre queste qui non ce l'hanno per niente annerito quindi eh, qui il fuoco probabilmente un po è passato ma un po anche no e quindi era particolarmente più conservato quello che si deve, vedeva qui rispetto a quello che si vedeva sul resto del versante i pini sono rimasti in piedi non sono caduti giù perché è importante che non siano caduti giù perché ecco eh, il pino eh, in sicilia si dice non so se lo capite, è un motto quando qualcuno va parecchio male per qualche cosa che si verifica di seguito, si dice cornuto e bastonato, che è stato un po' quello che è successo a queste povere sughere, quelle di prima, queste, queste qua, queste qui, che stavano dentro la pineta fitta che è bruciata del tutto. Che cosa gli è successo? Almeno questa è la mia interpretazione, ma credo che sia abbastanza esatta. Negli anni successivi, queste sughiere qui stavano stavano bellissimo, stavano andando avanti, sotto c'era la macchia che ripartiva, tutti questi pini qua erano morti, bruciati. C'erano anche un tot di pinacchiotti che stavano disseminando in massa, ma non dappertutto, poi vi faccio vedere qualche altra foto. Però, che cosa succede poi? Che così si presentavano buone parti del versante nel 2018 tutti quei vini là ovviamente sono caduti nel corso di quei dieci anni di quei nove anni e cadendo praticamente hanno stroncato eh, gran parte delle povere sughere che ci stavano sotto qui non so se si capisce ma qui c'è è una situazione era veramente difficile camminare qui in mezzo no? qui vedete che c'è un tronco di vino caduto e qui ci sono almeno due sughere che molto probabilmente vedete che qui la sughera è un sempreverde quindi qui non è che non ha le foglie se sia poi siamo maggio chiaramente queste due sono piante di sughere morte praticamente o che al massimo riusciranno a ricacciare dal, dalla base e vedete qui qui c'è un tronco principale annerito che quindi era stato bruciato nel 2009 qui c'è un ramo che non è annerito che quindi era cresciuto tutto dopo dopo l'incendio del 2009 e c'è caduto il pino di sopra e le ha stroncate e voi sapete che le capitozzature già di per quando sono fatte con la motosega tendono a fare danno quando poi si strappi un tronco in quella maniera è il modo migliore per esporre quel povero albero che già era stato bruciato e stava ripartendo vigorosamente a ogni sorta di stress, di malattie, eccetera. Aggiungiamoci la siccità del 2017 che voi vi ricorderete che è stata veramente grave. Eh, la sughera, per quanto sia una pianta che resiste bene alla siccità, un po' di umidità nel periodo estivo gli fa piacere e in questa condizione qui in cui era, era ripartito dopo il 2009 gli sono cascati sopra i pini e in più nel 2017 quindi giusto l'anno prima di quando io sono andato a guardarle e avevano sopportato un'estate tremenda e la situazione era un po sconfortante ecco vedete questa fra le sughere che si trovavano in giro sul versante era una di quelle che si presentava meglio perché in verità molte si presentavano così oppure se non erano del tutto morte avevano un po qualche, qualche foglia ma era evidente che stavano che erano molto sofferenti e... osservate anche queste cose qui si vede abbastanza bene che era una, una situazione molto eterogenea qui siamo sul crinale verso il crinale dove c'erano un gran numero di sughere che si erano conservate decisamente bene anche dopo l'incendio del 2009, anche perché probabilmente, immagino io, sostanzialmente i pini che stavano giusto lì sul crinale, bene o male, sono caduti di lato, non gli sono caduti addosso, e quindi già ce n'era probabilmente un buon numero. E quindi, per quanto proprio qui sul crinale il terreno sia, molto, cioè, sia estremamente superficiale, pieno di roccia fiorante però proprio qui c'era un gran numero di, di sughere in discrete condizioni. E, ma non è che il pino fosse scomparso del tutto. Ecco, qui vedete una, una panoramica un po' di un pezzo del versante, questo è il crinale con tutta questa bella fila di, di sughere in discrete condizioni. Qui vedete invece un po' delle sughere che stavano in mezzo, che ora forse non, non si capisce così tanto bene, ma erano, avevano un aspetto triste, ecco diciamo. E, e qui c'erano le macchie di mh, pinacchiotti che erano, erano distribuite in maniera che non si capiva bene eh, esattamente bene il perché, perché c'erano delle zone completamente coperte da macchie di pinacchiotti, altre in cui praticamente eh, scomparivano, ecco vedete quando, eh, potevano essere benissimo fitte, fittissime come eh, quelle mh, bruciate che vi avevo fatto vedere prima. Ma potevano anche, praticamente, come vedete ad esempio qui, non esserci, le vedete qui praticamente i pinacchiotti non se ne vedono. E, mentre si vede, queste qui erano sono le vestigia del, del sottobosco pre 2009, cioè essenzialmente erica, questo che è venuto qui sotto. Che, vedete bene quanto era sviluppato quel sottobosco? No? Questi non sono alberi, sono appunto i, i, i, i fusti dell'erica. C'erano queste quercine che, anche queste, vedete chiaramente che non hanno una forma armoniosa. Queste qui sono state stroncate da, più o meno uh, dolorosamente dai, dai tronchi di vino che gli sono caduti addosso. E, qui, però, non c'erano vinacchiotti. Ecco, vedete questo è un altro esempio di cosa vi dicevo quando dicevo che le sughe erano tristi. Vedete, questa qui ha chiaramente l'aspetto di essere è ripartita dopo l'incendio, ma. Parecchio più su di qui perché non è che dopo l'incendio, dopo l'incendio la sughera resta in piedi con tutta la sua struttura de, della chioma. no e Poi, un pino probabilmente l'ha stroncata, è rimasto solo questa roba qui. Lei è ripartita di nuovo con tutti questi bei gettoni e immagino io, fra un po', fra probabilmente patogeni che gli sono arrivati da, da, dalle ferite per la stroncatura. È un po' la siccità del 2009, questa sughera se n'è andata. Come vedete, qui siamo a maggio, questa qui è, è defunta. Ora, al massimo, forse qualcuna stava rigettando a quel punto dal, dalla base, dalle radici, però è, un, è, è una fatica. Eh, no? Ora, non so se mi sto dilungando troppo, in caso io mi stia dilungando troppo, di, di, ditemelo, no? interrom cioè, interrompetemi, interloquite, cose del genere anche perché io sono qui davanti allo schermo, non ho bene il senso delle, delle proporzioni. E... Vai, vai. Va, va, va bene. No, no, va bene, interessante. Va bene. Eh. Allora, allora, in verità questa, siccome faccio sempre un fusé, non volevo farvela vedere subito, infatti, ma volevo farvi vedere un'altra cosa. Quindi abbiamo fatto un po' di discorsi lì su Crespignano e Nicosia, eh, ci sono del, delle altre cose eh, importanti che però... Sulle Magari quali... sentiamo se Francesca Logli ha da qualcosa da aggiungere. Eh, sì, es Esatto, bene, ecco. io mi, mi coordino con me stesso nel frattempo anche. Buona, allora me... uh, senti. Intanto che ti coordini. Io mm. uh, sono Miriam. Eh, in quanto zootecnica, chiaramente per me è tutta una nuova. Mm. Um, no, per cui, la domanda di quello che tu stavi un po' dicendo, questo vuol dire che dopo, allora nel senso, come avviene il fuoco, eh, come diceva Francesca all'inizio, forse non è il caso di intervenire. Sì. No, e quindi lasciare le piante lì una volta però che queste piante stanno venendo su in qualche modo eh, bisogna intervenire perché se no appunto da una sughereta non ci ritroviamo né a piena né a sughereta se non ho mal capito quello che stavi dicendo più o meno sì va bene quindi... si sì, allora rispondi no no, no. Eh, aspetta accendola Così. Eh, no, no, infatti eh, sì, la mia domanda, è probabilmente anche stupida, ma eh, non avendo idea dell'argomento eh, assolutamente da neofita. Eh, quindi, per cui la domanda è a un certo punto, in qualche modo, bisogna intervenire, o comunque è possibile poi intervenire perché credo che sia anche abbastanza complicato, per esempio, andare fa a fa far sì che non cascano. Eh, tutti i tronchi di vino eccetera Quindi, e un, un qualcosina da molto infarinata eh, perché immagino che sia un po' complicato tutta la cosa sì no allora il discorso appunto è, è potenzialmente molto complicato <ride> ehm, più che altro il fatto è che appunto co cosa fare si pone questo problema e, ecco dal mio personale punto di vista eh, premesso che fare appunto implica l'utilizzo di energie e risorse umane ed economiche no è che spesso si, rischi, si, fa, si rischia di, mm, di fare male perché il problema è che gli ambienti più o meno naturali chiamiamoli così anche se sono seminaturali. E sono delle robe complesse in cui accadono delle cose che spesso non, io, noi non abbiamo esattamente ben presente di in che modo accadranno no quindi noi magari tagliamo questo pensando di fare bene o piantiamo quell'altro pensando di fare bene in verità poi l'equilibrio è più complesso quindi ad esempio premesso che non è che ci siano tutte queste altre sughere in giro per il monte quindi quel rischio che io vi presentavo prima <ride> come dire è limitato per altre teorie del monte perché non ci sono le sughere sotto e quello che ricaccia, ricaccia dalla base, quindi è poco disturbato dall'eventuale crollo dei pini. E, ma ecco, a saperlo prima, a saperlo prima eh, era difficile difficilmente proponibile no? fare un abbattimento dei quei tronchi in modo tale che non abbattessero le sughere. Il mio, il mio è come dire una cronaca no? che ci dà un'idea di che cosa è successo e perché è successo, perché si sarebbe anche potuto dire, ma guarda veramente queste sughere qui sono talmente tristi che qua su probabilmente non ci stanno a che fare, non hanno un futuro. Mentre invece riuscendo a capire questo meccanismo, eh, si, eh, magari si riesce a capire che invece no, quelle, quelle sugire lì un, un futuro ce l'hanno. Solo che è andata male da diversi punti di vista negli ultimi anni, no? E, e, quindi, e quindi questo. Poi ecco, su tutti i discorsi uh, sulla gestione, cioè su cosa fare dopo l'incendio, volevo arrivarci dicendo un'altra cosa, che ora dico. Sì, magari anche se... la, la logio, pensiamo che esatto. la logi sia qualcosa sì, su questa sì, domanda. Sì. Eh, sì, sì, ma se ora mm, eh, lui stava per dire qualcosa, intanto poi... Mm, eh, prego, cioè... Eh, Quindi vu vuoi dire co continuo? Vuoi, vuoi sì, va bene. Vai avanti. <ride> poi <ride> dopo. Perfetto. Ehm, a, a, allora, cercherò di andare un po' più velocemente, più che altro di perdermi meno in chiacchiere. Farò una cosa velocissima. Queste sono cose che voi avete ben presente, no? Perché si è sta abitata lì a Montemagno e giù, giù di lì. Quindi è abbastanza inutile che io ve le faccia vedere più di tanto, però perché, perché ve le faccio vedere? Innanzitutto perché queste sono foto fatte, come vedete... Proprio pochi giorni dopo l'incendio, quindi prima che iniziasse a ricrescere altra roba che magari poi, visto da lontano, uno non capisce bene questo c'era prima o questo c'è ricresciuto dopo, cose del genere. Comunque, avete tutti ben presente che il, il fuoco lungo il versante di mh, eh, sopra montemagno ecco per dirla eh, rapida, ha lasciato tutti questi grandi, queste queste V, no? che non sono state, o meglio, non è che non sono state del tutto colpite, ma sono state colpite in misura molto, molto minore rispetto al resto. Come dicevamo, c'è un fattore topografico, chiaramente, evidentemente, ma ehm, non solo, c'è anche un discorso di, di, di vegetazione, di quello che c'è lì. Ecco, ad esempio, qui molti di voi avranno presente che se... Eh, diciamo il piazzale subito sotto la verruca e sulla sinistra guardando la verruca c'è un pezzettino che sarebbe questo di roba che è praticamente intatta in mezzo alla desolazione no? penso che molti di voi ce l'avranno presente questo è visto da, dalla verruca e questo è diciamo verso vico pisano su per giù e, e c'è questo triangolino qui questo triangolino qui guarda caso non era pineta questo triangolino qui era anche questo al solito nell'impluvio quindi è un po più favorito anche da cose casuali su come avanza il fuoco per il vento cose del genere però qui c'è una bellissima voi non ci siete c'era qualche pino anche qui dove qui si distingue un po di pini ma il resto è una bellissima macchia. Se non ci siete passati dentro, passateci. C'è un sentierino che ci passa dentro. È una bellissima macchia perché è una macchia alta, si dice, cioè ehm, non era come quella che poco fa si vedeva sul versante di, di, di Crespignano dopo il 2009, che era alta così un metro e mezzo, due metri giù di là. Questa roba qui è una macchia alta, la macchia è evoluta, diciamo così. E, all'interno della quale con il tempo eh, diciamo potrebbe venire su il bosco chiaramente ci sono mille variabili potenziali che potrebbero far sì che questa cosa non si verifichi ma su per giù ecco è così e non è facile trovare una macchia così ben sviluppata e anche se le specie che la compongono sono su per giù le stesse di prima cioè l'erica il corbezzolo cose del genere che quando sono mh, che prima hanno, abbiamo visto hanno bruciato con grande gusto Qui invece non è, non è un caso se non si sono, sono bruciate, così come non è un caso se non si sono bruciate del tutto queste famose, queste famose V, tutte queste parti qua, dove voi sapete meglio di me che, che ci sono i, i, i castagneti, no? in, in buona parte o comunque quello che resta dei castagneti. Come anche qui la foto è molto scarsa, ma è perché la luce è pessima però questa qui è la lecceta, famosa lecceta di Focetta, chiamiamola così. Anche questa non è che è andata benissimo dopo l'incendio del 2018, anche questa ha avuto i suoi, i suoi danni. C'è una parte proprio sopra Focetta che ha bruciato tu, tutto il coruzzolo de, de, del monte. Però vedete bene che eh, qui il fuoco, come sapete, mh, settembre del 2018... C è arrivato durante la notte i primissimi ore della mattina quindi qui non, ha ferm non hanno fermato i Canadair. questi sono i famosi fuochi secondari di cui si è tanto parlato nel 2018 che hanno fatto danno nella lecceta, ma non più di tanto non hanno fatto quella tabula rasa che hanno fatto nelle pinete perché il discorso e c'è poco da fare brucia peggio non è che non brucia perché la vegetazione ignifuga non, non esiste è legno foglie quindi brucia e, e la lecceta non è neanche una faggeta che brucia con grande che non brucia quasi mai comunque è estremamente difficile che bruci perché comunque anche la lecceta in estate non è così tanto un posto così tanto umido è un posto abbastanza comunque secco però è parecchio diverso e questo è anche interessante perché come vi dicevo no forse non ve l'ho detto però ve lo dico ora il pino marittimo e la quercia da sughero, che ad esempio stanno qui, sono piante che nel mondo sono essenzialmente di gran lunga diffuse nel Mediterraneo occidentale, soprattutto penisola iberica, Spagna e Portogallo. Clima non prettamente mediterraneo, ma con delle tendenze al clima atlantico, cioè con una certa quantità di piogge estive estive significa minor rischio di incendio di gran lunga rispetto al clima mediterraneo quindi eh, come dire bisogna fare i conti col fatto che sul monte eh, pisano forse più in generale in toscana ma non mi addentro perché non sono un grande conoscitore della toscana sul ecco vedete questo è sempre visto da, da sopra la rocca della verruca pochi giorni dopo l'incendio Alcune pezzi della lecceta che c'è sotto la rocca della verruga non avevano bruciato poi si sono scottate quindi hanno perso in gran parte hanno perso le foglie Ma vedete bene è una cosa diversa da quella che è successa qui anche questa questa prima parte era lecceta Però il fuoco è arrivato alla lecceta ha bruciato ha fatto danno però poi non ce l'ha fatta andare tanto oltre Succede una cosa simile ogni tanto anche per i pini ma in verità la cosa non è così tanto simile perché la cosa diversa è che i pini come in questo punto in queste zone qui possono in qualche maniera non essere bruciati completamente perché hanno la chioma portata molto alta con dei tronchi molto poco frondosi se non in cima quando sono grandi si intende quando sono adulti sviluppati e hanno una corteccia molto resistente e quindi può capitare che appunto se il fuoco passa nel sottobosco il pino eh, adulto eh, se la scampa si salva magari vengono bruciacchiati gli aghi però poi riesce a ripartire e non solo e magari in più visto che è passato il calore dissemina in massa e quindi è addirittura contento no? vedete qui non so se si riuscirà a vedere una cosa qui no, non volevo farvi vedere questa ma no. mi dovete perdonare se faccio un po di confusione a livello informatico ma Perdonate, e sembra che salto di pali in frasca ma spero che poi si capisca il senso generale questa qui è la carta della vegetazione del monte pisano fatta sempre da bertacchi ed altri all'inizio degli anni 2000 quindi diciamo che molta di questa roba è cambiata più o meno nel corso di questi vent'anni però su per giù dava un'idea di quella che era la situazione allora Ora, se noi ci concentriamo sulla nostra zona, no? Questo è il famoso Nicosia, Monte Crespignano, Montemagno, eccetera, penso che si capirà abbastanza bene. Tutta la parte gialla sono i terreni coltivati, quindi oliveti e, e, e altro. Questa parte verde scuro sono bene o male i castagneti con tutte le loro varie varianti. Questa parte più rosso, più scuro, cioè rossiccio, era la le famosa lecceta di focetta di cui vi parlavo prima. Mentre eh, eh, questa parte qui, di cui, con questo colore arancione, con questi pallini, sono quelle che erano state classificate ai tempi come macchie post-incendio con eh, ricrescita di, di, di pinacchiotti. Che come vedete occupano buona parte del martoriato, del martoriato versante che dà verso Vico Pisano. Perché, guardate una cosa, questo è interessante: qui, queste perimetrazioni qui sono gli incendi sostanzialmente dagli anni 70 al 2017, se non sbaglio, che quindi sono in buona parte sovrapposti. E vedete qui quanto è stato martoriato questo versante, qui, quello sopra Vico Pisano, che era tutto ricoperto da queste pinetine fittissime di, di, di, di, di pinacchiotti in mezzo a un po' di macchia, eh, roba del genere. Questa parte qui, proprio sopra Montemagno, è interessante vedere. Questa parte qui, negli ultimi, dal dopoguerra in poi sembra, eh, almeno, ma dovrebbe essere abbastanza affidabile. Questo studio che ha permetrato gli incendi sembra che non fosse stata colpita da incendi significativi no e questa era la parte della pineta più sviluppata dove c'erano aspetti anche estremamente interessanti se avete presente l'agrifoglio tutte le piante di agrifoglio molto grandi molto sviluppate che stavano qui sotto e l'agrifoglio anche lui è una mh, pianta che mh, spesso si trova diciamo in italia a, a quote più alte nelle faggete cose del genere e anche, anche lui invece è, diciamo, ha, eh, è tipico di zone con clima tendente all'Atlantico, quindi con quell'umidità quell estiva di cui vi dicevo prima. Qui però non c'erano giovani pini, sotto la pineta matura, giovani pini non ce n'erano, c'erano tutto questo agrifoglio fantastico, c'era macchia di ogni genere, c'era macchia nel senso arbusti, erica e quant'altro, querce di ogni genere, i corbezzo di quelli grandi di cui avevo fatto vedere all'inizio le foto, quelli bruciati con il tronco grosso. E... Qui vedete che ai tempi non erano state, non era stata segnata la presenza delle sughere perché le sughere erano tutte sotto la la pineta non si non, lo studio che cioè, era estremamente difficile andare centimetro per centimetro sotto il monte a capire cosa c'era quindi chiaramente alcuni particolari venivano persi ad esempio questo qui e, dopo si è visto che invece qui c'era una significativa presenza di, di sughere se noi fate attenzione ora spero che non succeda un disastro dal punto di vista informatico ma spero di no ecco questa è un'immagine che purtroppo penso che si veda piuttosto male del un'immagine di google maps del, de, dell'area de, del nostro incendio perdonate i tempi tecnici Provate a fare attenzione a questa cosa, guardate come dire in successione le, le aree verdi che sono i castagneti comunque dove non c'era molto pino e il, il resto, e poi guardate quello che si vede. Anche qui, questo è l'incendio, se non sbaglio, quello poi dell'inverno successivo. no e Qui ci sono i castagneti che si inoltrano un po' qui con, facendo queste V. C'è la famosa macchia con i Pinacchiotti e c'è la Pineta, e, e poi è, è una cosa che è di estrema precisione quello dove, dove c'era Pino, dove c'era Pino Marittimo ha bruciato eh, con, con grandissima facilità. No? Il resto no, non è che non si è bruciato del niente, non è che i castagnieri sono rimasti intatti, lo sapete voi molto meglio di me. Ma eh, perché cioè, quando brucia una roba del genere, pinete gigantesche con il vento che faceva quel, quel giorno, eh, eccetera, eccetera, è chiaro che eh, non è che resta intatta. Ma, ma non, è, non è andata molto avanti. Vedete qui che c'è la. Eh, ho sbagliato, scusatemi. No, invece è andata bene. Qui c'è la famosa lecceta, quella sopra Focetta, questa è Focetta, no? Vedete qui che si è, si è bruciato, cioè, certo si è bruciato anche in maniera eh, intensa in molti tratti, ma considerate che fra Crespignano e Nicosia eh, un tecnico, un, un, uno dell'antincendio boschivo, se non ricordo male la cifra, mi sentì una volta parlare che lì l'incendio era passato con una velocità intorno ai ai 400 ettari all'ora no che è una cosa spaventosa no? e però è arrivato qui di notte senza nessun caderno che lo fermasse e, e la del certo ne ha avuto i suoi problemi e, però non, non si è carbonizzata tutta e questa non è una cosa casuale no ovviamente e quindi tutto questo per, per, per dire cosa e, per dire che bisogna queste, eh, scusate, mi sto facendo confusione, è meglio che torniamo alla mia faccia e basta. Che bisogna pensare a un, a un discorso, no? Ci sono fonti eh, mh, storiche che, mh, oltre alla memoria comune, che testimoniano il fatto che eh, la pineta di Pino Marittimo, non il Pino Marittimo in se stesso, ma la pineta di Pino Marittimo sul monte pisano e in, in generale in toscano ma parliamo del monte pisano non si può considerare una formazione eh, diciamo naturale spontanea una formazione forestale eh, diciamo che avrebbe un suo futuro anche in assenza eh, dell'azione dell'uomo l'azione dell'uomo in che senso o come venne fatto dal um, Dall'epoca della repubblica fino alla fine del settecento proprio ponendo sotto tutela speciale i, i, Ponendo sotto tutela speciale le, le, il pino marittimo che non era non era concesso cioè la, la, la gestione del pino marittimo siccome serviva per eh, per il rifornimento di legname dalla repubblica eh, pisana in poi era sostanzialmente eh, Tutelato no? ed era soggetto a quella che veniva chiamata la, la servitù dei pini cioè era proibito tagliare i pini se non, eh, non su autorizzazione questo è un piccolo passaggio che eh, ho trovato leggendo cose mh, antiche ed era interessante perché c'è eh, targioni tozzetti questo tale che parla un po di quello che vedeva lui nel 1700 passando da quelle zone lì da montemagno alla verruca e roba del genere eh, Targione, Targione Tozzetti dice che eh, questa pianta, cioè il pino marittimo, si moltiplica da per sé senza bisogno di coltura e quindi si può credere che sia, che sia indigena, e in verità, questo di, di per sé non è un'affermazione che, in termini botanici, giustifica l'indigenato di in una specie perché ci sono tante specie che, magari, vengono anche dall'Australia che ci sono state portate qui e si moltiplicano da sole. Però è interessante questo, il fatto che se non ci fossero gli incendi e se non ci fosse qualcuno che eh, ripianta il pino a un certo punto, i, le pinete andrebbero incontro a quella, a, a, al destino che sembrava stessero avendo in quella zona sopra Montemagno che vi facevo vedere prima dove non c'erano stati incendi. Cioè là sotto gli pini non ce n'erano se non pochissimi, c'era il famoso agrifoglio, c'erano querce, c'era tanta bellissima roba. Quindi, se noi guardiamo eh, nei tempi, sui tempi lunghi, che significa decine, se non centinaia di anni, a poco a poco quei pini ma maturi, un po' come sta succedendo ora a San Rossore per il domestico, no? A un certo punto sarebbero arrivati alla, alla fine del ciclo, sarebbero caduti giù e la pineta sarebbe stata sostituita da un'altra vegetazione. Sostanzialmente possiamo dire più naturale. Abbiamo visto no, a Crespignano che quella, quei pini là con ogni probabilità avevano un'origine direttamente dovuta all'intervento dell'uomo nel dopoguerra. Se invece l'incendio si ripete a intervalli di tempo non troppo ravvicinati il pino marittimo si moltiplica, per, in quella maniera che abbiamo visto proprio all'inizio, disseminazione in massa e crescita in massa. Se l'incendio si ripete a distanza di tempo troppo ravvicinata, il pionerma ritmo scompare lo stesso perché non riesce ad arrivare a di, eh, al momento dell'incendio con una sufficiente quantità di semi per originare nuove, nuove piante. Quindi se noi immaginassimo il Monte Misano senza l'azione dell'uomo diretta o indiretta, quindi impianto o incendio, Dovremmo immaginare che nel corso del tempo le, le, le pinete di pino marittimo andrebbero via via a scomparire, sostituite da altri tipi di vegetazione. Se invece l'incendio si ripete, diciamo ogni 20-30 anni, quindi non con quella spaventosa frequenza con cui purtroppo spesso ci sono in Sud Italia, ma come ci sono stati negli ultimi decenni, forse secoli, sul monte, il pino marittimo prospera più o meno. E quando si verificano condizioni particolarmente critiche, eh, dà origine a incendi giganteschi. A questo proposito, volevo farvi vedere, sempre, vi ripeto, interrompetemi in qualsiasi momento se mi dilungo, divento dico cose strane, così del genere. Vi volevo far vedere giusto una cosa. Questo qui è uno studio in cui sostanzialmente eh, eh, per cercare di stimare il rischio di incendio di diverse, a cui sono sottoposte diverse tipologie forestali sostanzialmente sono stati intervistati eh, diversi esperti in giro per l'Europa, esperti di tematiche forestali chiedendo di attribuire loro un valore di rischio da 1 a 5 per svariate tipologie forestali quindi andiamo dalle foreste di faggio ad esempio sono segnate più o meno quelle che possiamo ritrovare in italia su per giù che hanno un rischio bassissimo di incendio vedete il primo numero indica il valore il voto minore che è stato attribuito da uno, ad almeno uno degli studiosi il secondo valore è il voto maggiore che è stato attribuito da almeno uno degli studiosi e questa è la media no e quindi chiaramente il faggio se tutti concordano sul fatto che il rischio di incendio è estremamente basso. Se andiamo verso le tipologie forestali tipicamente, cioè più mediterranee, più tipicamente mediterranee, il rischio sale, no? Questa è la roverella, Quercus pubescens, questo è il cerro, questo è. il castagno vedete che anche ha un certo rischio, non, non così tanto grandi, castagna sativa e il castagno. Andiamo alle tipologie proprio di vegetazione propriamente mediterranea abbiamo la macchia dominata dalle querce il ceduo di quercia la quercia da sughero e sostanzialmente varie tipologie di foresta mediterranea sempreverde così definite. Che ovviamente c'è qualcuno che pensa sì queste hanno un altissimo rischio di incendio 5 il valore massimo ma molti invece pensano che ci abbiano un valore minore quindi se guardiamo la media comunque sono valori discretamente alti ma non altissimi e... in alcune tipologie ad esempio qui cosa abbiamo Erika e Ulex, Ulex europeo, se vi ricordo che è il ginestrone di Spagna, il ginestrone spinoso che c'è a Valanga sopra di voi, anche questo è un segno distintivo di una vegetazione con caratteristiche in parte atlantiche e non a caso si chiama ginestrone di Spagna, no? distribuzione verso l'ovest del, del, del Mediterraneo, quindi vuole anche lui un po' più di pioggia. Però anche lui brucia benissimo e dopo che brucia dissemina in massa, massimo valore. E poi abbiamo qui: questa è la, la, la foresta di Pino eh, da Pinoli, che praticamente in Italia allo stato naturale non esiste. Però vedete che anche lui comunque non ha un livello altissimo, 3 su 5. La foresta di pino marittimo ha anche questo il valore massimo, cioè tutti gli studiosi intervistati in questo studio erano concordi nel dire che la foresta di pino marittimo aveva il ha il massimo rischio di, di incendio. Cosa significa quel valore 5? Ve l'ho messo qui tradotto perché eh, secondo me eh, mi sembra un, um, come dire, eh, un, quasi una cronaca di quello che è successo nel 2018 dopo un'estate piuttosto mite. Io mi ricordo che quella sera faceva quasi freddo e non è quello che succede di solito in Sicilia quando ci sono incendi, ecco. E il rischio è molto alto, e gli incendi si possono sviluppare anche in condizioni meteorologiche non, non molto favorevoli, è probabile che in condizioni di alto rischio, immaginiamo appunto il vento di quel, di quel giorno essenzialmente, e si sfuggano a tutti gli interventi di soppressione iniziale. In condizioni estreme, e la persistenza del, del vento e l'intensità del vento di quei giorni del 2018, senza dubbio, era da certi punti di vista estreme, possono dare luogo a mega incendi. Quello che è successo sul, sul Monte Pisano. Poi c'è la, la questione, quindi che facciamo? E questo è un grosso problema, nel senso che, eh, quindi che facciamo? Dal punto di vista prettamente naturalistico, eh, che è ad esempio il mio, eh, come dire, bisognerebbe evitare di fare il più possibile, perché si rischia di fare danno, no? Quindi, a secondare l'evoluzione naturale della vegetazione, che nell'ambiente del Monte Pisano, in particolare più che altrove, andrebbe verso tipologie forestali, meno a rischio di incendio, non ignifughe, ripeto, perché non è che il, il querceto misto e né, tantomeno la lecceta o il castagneto eh, non sono a rischio di incendio, ma sono a rischio di incendio enormemente inferiore rispetto alla pineta di Pino Marittimo e ancor più rispetto ai novelleti di Pino Marittimo, che ehm, a Nicosia, se voi andate ora a Nicosia, dove era stato completamente ricoperto da Novelletto di Pino Marittimo. Al contrario che a Crespignano a Crespignano c'era una grande quantità di macchia, anche c'erano le famose sughere Probabilmente perché sotto la, la Pineta a Crespignano era meno fitta che nel vallino di Nicosia prima del 2009 E quindi la macchia si era potuta sviluppare meglio a Crespignano. A Nicosia invece, probabilmente era talmente fitta che la macchia sotto era molto povera. Il, i, giovani, i, i giovani piante di pino marittimo cresciute a nicosia dopo il 2009 quindi per seme migliaia e migliaia eh, di piante ad ettaro hanno formato una formazione fittissima impenetrabile che ha bruciato con una velocità e una facilità sconvolgente e ora se voi purtroppo andate a nicosia troverete un panorama decisamente sconfortante perché eh, il ricaccio della macchia è piuttosto limitato, il, la nuova germinazione dei pinnacchiotti è anche quella eh, molto scarsa rispetto ad altre zone perché non, eh, no, no, non c'erano semi a sufficienza, diciamo. E quindi, eh, e quindi il terreno è. Qual è il rischio di tutto questo? Non è che lì non ci ricrescerà più niente per sempre, lì ci ricrescerà qualche cosa, ma molto molto più lentamente. E, e nel frattempo il terreno verrà, verrà eroso. Questa qui appunto è un'immagine un di uno dei versanti del Valino di Nicosia in cui si vede, eh, vedete, i, i, questi, tutti questi tronchi grandi stesi a terra non sono stati bruciati nel 2018, questi erano i famosi tronchi già bruciati nel 2009 che erano lì a terra poi ci è venuto l'incendio nel 2018 e sostanzialmente sono ritornati i, alla luce perché non sono bruciati del tutto si sono carbonizzati un po all'esterno ma quello che è, è andato avanti invece è stato la, uh, la famosa la, la, cioè che ha bruciato in maniera tremenda è stata la famosa novelleto di, di pinacchiotti vedete qui quanto era già eroso il terreno tutti questi sono canaloni dove l'acqua scorre e porta via qualsiasi cosa e, e, e quindi, e, e quindi niente. Il, il principale rischio, il principale, quindi, faccenda da affrontare, se si vuole affrontare il rischio di incendio sul Monte Pisano, è come avrete capito dal mio punto di vista. La presenza del pino marittimo. E, con le pinete mature si potrebbe pensare sostanzialmente di accelerare. Il processo di sostituzione naturale, no? andando diradandole nel corso del tempo, sempre facendo in modo che non, non a, facendo un taglio raso, perché il taglio raso uh, mh, oltre ad essere un notevole diciamo disturbo del, dell'ambiente da molti punti di vista, potrebbe far sì che, siccome eh, improvvisamente arriva un sacco di luce al suolo, in più di prima, il giovani il, il comunque eh, c'è un tot di semi di pino in giro che potrebbero comunque approfittare di quella situazione di eh, abbondanza di luce e eh, in maniera simile a quello che si verifica dopo l'incendio e ripartire comunque quindi si dovrebbe immaginare qualcosa come un diradamento progressivo no in funzione di quella che è la copertura eh, del sottobosco attualmente presente il che non è una cosa facile da immaginare chiaramente perché eh, in, in, infatti vedo che Francesca vorrebbe intervenire quindi eh, le, le lascio le, le lascio la parola infatti eccomi e allora cioè il um... Penso che ci si debba chiedere come prima cosa che cosa vogliamo noi, perché allora i, i, eh, ora, è, mm, è una impostazione... Eh, cioè, Impostazione semiculturale è questa che eh, i boschi, ogni bosco svolge cioè, diverse funzioni a seconda del, della, della tipologia, dell'ubicazione, eccetera, e, e anche delle te tendenze eh, eh, evolutive e sta a noi decidere quali funzioni privilegiare e in base alle funzioni che vogliamo privilegiare fare gli, eh, in, in base alle funzioni che vogliamo privilegiare e alle tendenze evolutive fare gli interventi perché eh, il bosco alle sue dinamiche indipendentemente da noi, cioè non è che il bosco di per sé ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno del bosco, di diversi tipi di bosco, e più in generale, cioè allargando la visuale, diciamo, più a scala di passaggio, abbiamo bisogno di un. Un, un, un paesaggio sostanzialmente che ci fa eh, un passaggio eh, eh, eh, un paesaggio resiliente e eh, con, quindi con tanta biodiversità e capace di assolvere diverse funzioni quindi eh, a seconda cioè e eh, eh, voglio dire dove vogliamo privilegiare la funzione eh, eh, diciamo passaggistica eh, passaggistica eh, turistica, no? Possiamo dilatare, no? In modo da come posso dire e e... A accelerare come dire alcuni processi ecco per... allora cioè ecco in animazione bisogna assecondare le tendenze evolutive però eh, eh, mh, in base a quello che eh, eh, eh, vogliamo allora eh, un, un ragionamento è anche questo, mo, mo, mo, mo, molti boschi nel tempo si sono costituiti su terreni che erano prima erano dei pascoli, dei eh, parti pascoli. Questo lo si vedeva dalle dal catasto, ecco, da, da, da, da come erano eh, indicate al catasto. Allora, Uh, sicuramente su scala di passaggio cioè dell'intero monte eh, eh, sarebbe meglio eh, avere eh, un passaggio più diversificato cioè dove il bosco è interrotto da queste aree da eh, prato pascolo prato pascolo se e se Francesca si vuole rimettere le pecore oppure altri, altri insomma sostanzialmente le pecore o le capre non è che e, e quindi um, un passaggio di, di differenziato uh, a questo livello qui cioè dove ci sono aree non di bosco e boschi anche di tipo diverso, quindi dove si vede che la tendenza evolutiva è verso la pineta e si, si, si, si coltiverà la pineta, magari appunto favorendo gradualmente, quindi su tempi molto lunghi, facendo ferramenti eh, molto leggeri, molto cauti l'ingresso della latifoglie, e quindi facendo un, uh, un eh, co come si dice una serie di interventi eh, e, e, e graduali di, eh, di costituzione di una pietra più mista ma Invece laddove si, si vede che già le latifoglie possono prendere il la, la sopravvento e favorire pi, pi, piuttosto le, le, le latifoglie, eh, ci, ci, ci sono, non sono tanti, però es, es, castagnetti es, da... da e frutta frutto so è e, e, e, e sul monte e quindi cioè, sarebbe anche bello in funzione storico passaggistica turistica potere e, e, e recuperare questi ca, ca, castagnetti e, e, e frutta frutto oppure e, pensando a un anello escursionistico attorno al monte, un po' quello, eh, ripristinando sentieri esistenti, eccetera, eccetera, potere pensare a che le persone attraversino varie, varie, varie situazioni. Cioè, quello che volevo dire in, in estrema sintesi è... Eh, però ditemi se ho, ho, ho risposto eh. che, ehm, che è importante non, non tanto l'intervento estemporaneo quanto una pianificazione di assieme ecco quindi mh, eh, a scala ampia e, e, e anche nel tempo cioè su, una, eh, su un arco temporale di almeno ora in genere i piani di gestione forestale sono almeno eh, 10 anni di tempo ecco e quindi mm, che volevo dire in genere è quello che noi si sta vedendo quello che dice di te è che eh, la, il potenziale rigenerativo è elevato cioè si sta si, si, si, si, si rigenera molto, molto, molto bene cioè sono delle formazioni forestali che hanno una, una grande capacità di, di rigenerarsi e anche con situazioni molto di, diverse, anche a poche e, e, e centinaia di metri di distanza di in, in linea d'aria, è proprio questa differenza, è situazioni che in un'ottica di biodiversità io favorirei, ecco, solo che il Monte ha un problema enorme. È quello della, della frammentazione della proprietà per cui somma, eh, per cui bisogna pensare un intervento pubblico che si sostituisca all'intervento in molti casi l'intervento ecco no di, di, di, dicevo bisogna pensare a un intervento pubblico che, che sostituisca gli interventi privati perché spesso i privati nemmeno si sa chi sono cioè è gente che, che magari è emigrata un, un secolo un secolo fa ecco quindi non, non, non, non lo so se ho risposto un po all'interrogativo all ecco eh, per quello che mi riguarda sì, sei stata molto, molto chiara. non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non io non sono molto amante delle pinete del pisano perché mi sembrano cioè conosco qualche bosco là intorno e mi sono sempre sembrati molto artificiali. Okay? Proprio perché non ho viste tante cascate e mi sono ritrovata nel bosco mentre cascavano, che non è una cosa proprio. <ride> quindi, eh, però, no, no, sei stata molto chiara eh, di come può avvenire tutto questo. Insomma come si può recuperare anche il, il territorio poi no, no grazie ciao Francesca sono Fabio mi sono collegato purtroppo in ritardo oggi ma ciao ti, ti ho sentito ottimo intervento come pure eh, il ragazzo che ti ha preceduto che non so come si chiama è detto le stesse cose che pensavo io avete in... colpito nel segno mi, mi fa pi, pi, pi, piacere posso dire una cosa anch'io vai orta no, a parte grazie per le relazioni siete stati bravi entrambi molto molto dettagliate No, a me Francesca, ma, ma, qualcosa dico, ma mi ha levato un po' le parole di bocca fondamentalmente, perché <ride> anch'io la vedo così, poi anche cioè, sia Fabio che Francesca stanno se seguendo comunque un progetto di, di, di, di ripristino di Prato Pascolo e secondo me è ottimo come idea per quanto riguarda mh, l'interruzione del rischio incendio, cioè l'attenuazione la, del rischio di incendio, perché non è lì, non segui l'evoluzione naturale del monte, perché sì, il eh, prato pascolo, diciamo, il danno l'abbiamo fatto fin dall'antichità come esseri umani, cioè il prato pascolo era ricavato da, da boschi abbattuti fondamentalmente per, per uso nostro. Noi bisogna pensare il territorio che, che, che abitiamo come poterlo non solo fruire ma anche difendere noi sappiamo sul Monte Pisano il problema principale sono gli incendi e noi dobbiamo attenuare questo problema provocato dai pini che purtroppo è un danno fatto in antichità e che purtroppo con l'incendio si, si è accentuato viene favorito da, dall'incendio la diffusione del pino e, però si vede chiaramente, l'hai visto bene anche dalla relazione iniziale quanto Vicino al Pino, anche sotto al Pino, anche io ho girato un po' di più la zona di Buti del Monte. C'è sempre, comunque sotto alla pineta, o ai margini della pineta, se la pineta è troppo fitta, c'è sempre una ricrescita dei, delle macchie, delle piccole macchie, piccole aree, a volte anche estese, non solo di castagneto ex da frutto, che un tempo era da frutto e era impiantato, ma di latifoglie mediterranee come la, come la filirea come il lentisco e via dicendo quindi questo indica che come diceva Francesca favorendola una, una, una ricrescita di, un, di una vegetazione meno soggetta agli incendi è possibile perché ci viedrebbe da sola piano piano ricrescerebbe da dove si diradano i pini se non c'è la rinascita dei, pino, dei, dei pinacchiotti per, per, perché c'è stato un incendio questa vegetazione viene su, viene su. Quindi, io sono d'accordo con Francesca. Il problema è la gestione della faccenda, come diceva Francesca, è proprio la gestione. Io mi ricordo, Francesco Drosera durante una conferenza proprio riguardo al rischio incendi, diceva c'è un problema di personale e di fondi per progetti diciamo, a lungo termine di grande respiro, cioè che, co che coinvolgano un gran numero di ettari di, di superficie. Però secondo me sensibilizzando le persone alla cura di piccole parti del territorio, delle parti a cui sono, che gli competono, potremmo cominciare perlomeno non solo a attenuare, ma a costituire esempi, a, a dare il via. Cioè chi ha un pezzo di bosco proprio può provare a, a iniziare una parziale almeno riconversione, piano piano. Il problema è che lì ci vuole la sensibilità e come per il, per, il, per il Pascolo, quando parliamo di Pascolo assistito, Pascolo, eh, come si dice, comunque eh, sostenuto, supportato, anche la cura del bosco andrebbe supportata. è questo, perché se no un proprietario, come diceva Francesca, è emigrato magari non cent'anni fa, ma magari 15 anni fa, oppure fa tutt'altro lavoro e non è che andandoci una domenica al mese riesce a coltivare un bosco, cioè a mantenere un bosco. È un problema, va aiutato in qualche modo. Posso intervenire? Per me sì. si è Il moderatore. Allora, se posso Inter intervenire, vi, vi porto l'esperienza che avevamo iniziato quando ancora la regione finanziava qualcosa sulla 39 sul demanio nell'area eh, di una pineta noi facevamo un esperimento che doveva durare doveva fare tre lotti funzionali il taglio a buche noi andavamo dentro a questa pineta molto fitta sceglievamo quelle aree dove sotto c'era questo bosco latente di latifoglia io lo chiamavo bosco latente perché eh, praticamente era cresciuto all'ombra della pineta però era rimasto fermo in attesa che la pineta se ne fosse andata allora noi cosa avevamo fatto il famoso taglia buche cioè facevamo un, una una buca togliavamo tutti i pini per dare aria a questa latifoglia cioè così dal punto di vista paesaggistico non si creava uno sconquasso e da lontano non si vedeva niente dal, dal punto di vista vegetazionale si dava aria a quelle a quelle formazioni eh, autoctone del, del territorio che potevano eh, quindi tra qualche anno si andava a ritogliere altri pini nella circo, nel, nel circondario in modo che queste aree si potevano espandere mm. era un progetto a lungo a lungo termine il secondo anno di questa eh, di questo hanno, fi, hanno smesso di finanziarlo e quindi chiaramente ci siamo ritrovati con questo progetto nel, fa, è iniziato nel 2011-2012 che è stato e è rimasto fermo lì, c'è una particella che è stata fatta e sarebbe una buona cosa vedere come ha reagito ora a distanza di otto anni e fabio non è stata incendiata quindi no non è stata incendiata ah. Ah. e quindi sarebbe il caso che chi mi sostituisce o chi ha mi ha sostituito oppure una proposta nostra di dire alla, alla comunità di bosco alla Guardate, che questa cosa, se ci crediamo, perché io, eh, quello che ha, da, che ha detto Borgia eh, è che apprezzo in pieno l'analisi la, che ha fatto, bisogna andare a un dirado graduale. Noi avevamo sperimentato questo tipo di, di, di, di dirado, non era un dirado estensivo, ma era un dirado a buche, laddove vedevamo che la concentrazione di macchia sotto alla, a questo bosco latente, sotto la pineta, era eh, eh, più adatto, diciamo, già, già maturo per poter partire. Ecco, questa sarebbe una, una, una mia... scusatemi se... Eh, ho fatto, ho portato questo esempio perché ci credevo in questo, in questo lavoro, in questo progetto che avevo fatto. Che ne dici, Francesca? Sì, voglio, allora, voglio il tuo parere. no, no Allora, intanto, prima, prima di diciamo, partecipare a questo video, video incontro... Mi sono andata a rileggere il piano di gestione forestale che era stato fatto nel 2004, vero? Che era valido dal 2004 al 2018, sì. per le proprietà pubbliche del monte e prevedevano anche questi interventi, poi mi ricordo che. Che, che te me lo, me, me lo facesti anche vedere? Sì, te, sì. Ecco, cioè, poi quello che so sul monte l'ho imparato eh, da te. Eh, per cui. Eh, Ti ringrazio. Sì, eh, scusa, scusa, Francesca, la, il Casella si è presentato? Perché magari tanti non lo sanno chi è è eh, il monte no non si è presentato Fabio e eh, eh, sono arrivato per... in ritardo sono arrivato Otta... in ritardo perché dopo due mesi mi è venuto a trovare mio figlio eh. Ecco, oh, bravo. bravo. Permettete, permettete che oggi me lo siano. Eh. Me lo siano ottaviano eh. senta Fabio perché tanti che ascoltano non sanno chi è allora Fabio Casella Oltre che essere il vicepresidente dell'Associazione Lo Sportello d'Agroecologia, è praticamente eh, un tecnico eh, esperto del territorio della gestione del territorio che ha curato per, per decenni per il comune di Calci, territorio di Monte Pisano. Eh? 42 anni. 42 anni, cioè dall'inizio alla pensione praticamente. Curando soprattutto proprio la, la, la sicurezza del territorio dagli incendi e, e diciamo la, la, la gestione anche dei, del bosco, delle foreste. Quindi, insomma, per quanto riguarda mm -hmm. il monte, il territorio del Monte Pisano è uno dei massimi esperti che, che ci possano essere. Ecco. Assolutamente. Eh, mi sentite? Pietro, sì. sì, volevo fare una domanda. Siccome come sportello di agroecologia ci hanno chiesto anche un aiuto eh, su un progetto che aveva un'altra associazione di eh, piantumazione di nuovi alberi come compensazione di, un, di emissioni di, di CO2 che dovevano fare per un incontro, eccetera. No? Mi chiedevo cosa ne pensate. E invece, capito, di, di, di fare una selezione su quello che sta crescendo, se secondo voi è in qualche modo affrontabile anche un approccio più, eh, diciamo, eh, diretto di, di, di piantumazione di, di nuove, insomma, di, di, di, di, di alberi, magari chiaramente della stessa specie, di, di, di origine sempre del Monte Pisano. E intervenire diciamo attivamente in questo senso Ma, secondo beh, voi sì che in alcuni casi possa essere utile piccoli interventi di, di, di, di cosiddetto rinvoltimento cioè c'è un è un naturale ci sono delle piccole buche che, che dove potrebbe essere utile mettere Uh, uh, sempre specie eh, autocrone o la stessa specie o un'altra specie che è associata a quella in un'ottica di, di, di, di diversificazione di specie P però sinceramente non so quante siano queste situazioni ecco qui e inoltre eh, io avevo parlato con questo della lipu perché è un mio amico in realtà ho scoperto e quindi eh, eh, cioè, a parte, eh, non aveva proprio pensato al rimboschimento aveva pensato sì a degli interventi degli interventi in monte però, anche se non si capiva bene, eh, non, non era proprio un rimpostimento. Comunque sia, il rimpostimento... Ecco, cioè, quello che vedrei al massimo sono questi, questi, questi, questi rimpostimenti, ecco. Sì, sì, sì, sì. Casella, cosa ne pensi? Posso... Eh io lo sapete no sui rimboschimenti sono molto scettico perché quando sono entrato al lavoro nel 78 eh. la, media, la media di messa a dimora di piante era 70 mila l'anno non poco e di tutto abbiamo messo abbiamo messo all'epoca mettevamo di tutto non è che abbiamo fatto un gran bene a questo territorio ecco questo è bene parlarci chiaro e, mh, io sono del stesso avviso di Francesca allora ci sono delle aree come diceva Borgia prima soprattutto sopra a Nicosia dove macchia su macchia, cioè incendio ripetuto dopo pochi anni, quindi la maturità del seme di pino non, è, non era avvenuta e quindi lì ci sono aree completamente nude. Ecco, quelle potrebbero essere eh, delle piccoli ridotti ecologici, diciamo, chiamiamoli, dove potremmo fare degli esperimenti però io vi porto anche la mia esperienza del 1987 quando eh, ci fu un incendio che fece 650 ettari da, nel versante della verruca dove si è ripetuto oggi eh, nel 2018 tutta quell'area lì fu rimboschita con eh, i famosi eh, PIM eh, Furono spesi 250 milioni di lire all'epoca da, dalla provincia di Pisa per la messa a dimora di querce eh, e altre essenze, diciamo autoctone, non se ne è sviluppata neanche una. Il bosco ha ricoperto completamente, e poi, ora, poi è avvenuto anche l'incendio. Eh, prima una parte l'incendio nel 2009 eh, e una parte eh, di incendio nel 2018 che ha distrutto completamente tutto, però io avevo seguito le aree, eh, le aree rimboschite quelle delle piantine messe a dimora non ce n'era più neanche una quindi attenzione quando and andiamo a fare un intervento anche limitato dobbiamo valutare in quale ricrescita già naturale esiste perché se c'è una ricrescita molto molto densa di ulex, eh, stipe eh, ginestre molto molto molto densa e eh, se noi andiamo a mettere a dimora le piantine dopo le dobbiamo curare cioè, gli dobbiamo dare la luce, l'aria, altrimenti vengono soffocate. Quindi io ho avuto questa esperienza sulla parte di Vico Pisano. E sì, poi, oltretutto, oh, è, è, è, è naturale, ha una crescita molto più veloce della rinnovazione artificiale. Ecco, eh, eh, quella non c'ha da adattarsi, ah, non è eh, adattata a eh, quell'area. Quell eh, infatti, infatti. Posso aggiungere solo una cosa rapi rapida a certo. questo discorso, premesso che appunto sono um, veramente d'accordo con, con Casella su, su, questo, um, eh, su questo discorso dei rimboschimenti, appunto in un'ottica che però non è di quella di vedere il risultato in poco tempo, ma è una cosa che secondo me si potrebbe nel caso fare ehm, al massimo dinamiche per... naturali. è sparito. Pronto? Sì. sì, ora ti risentiamo Davide. Ti sento. Ah. Eh, va bene. Ecco. Vai, Dicevo, vai. nel, nel cerco del discorso di favorire le dinamiche naturali, ehm, si potrebbe ecco, favorire la disseminazione di alcune specie, come dire, imitando quello che avviene in via naturale, penso ad esempio alle querce che hanno una disseminazione in buona parte oltre che diciamo per gravità, cioè la ghianda cade sotto la quercia, al massimo un qualche metro più in là o rotola di qualche metro e lì resta per il resto, su distanze più lunghe, è una disseminazione zocora, si dice cioè sono gli animali, essenzialmente gli uccelli, c'è cioè un uccelletto che prende la ghianda per portarsela per mangiarsela, magari cade dal becco e, la, e, e più in là viene su una, una quercetta. No? Quindi se, se si volesse fare qualcosa che è appunto un intervento molto in prospettiva e molto poco intensivo, si potrebbe fare questo, individuare alcune piante madri diciamo, di, di buona salute, di grandi dimensioni, magari che quindi attestano il fatto che quella pianta, quell'ecotipo sta lì e quindi eh, diciamo, è adattato. Raccogliere un po' di, di ghiande che, magari che ne so, eh, cioè, non che, ne so che, che di sicuro non germinerebbero tutte, non, non attecchirebbero tutte sotto la chioma della pianta madre e. A spargere un po' più lontano, quindi semplicemente eh, accelerare leggermente un processo che, che sostanzialmente è semplicemente imitare quello che potrebbe avvenire in maniera naturale. Le, le zone mh, veramente devastate, come appunto Nicosia, come si diceva prima, lì è, è dura immaginarlo proprio perché le piante forestali difficilmente vengono se non hanno sopra una copertura di qualche genere e quindi ehm, è, è, è un dilemma ecco si dovrebbe pensare veramente a, a un intervento come dire con il bisturi andare in nel, del, delle micro aree a mettere qualche cosina eh, ecco però è di sicuro una cosa di cui non ci si può aspettare di vedere il risultato nel giro di qualche anno ecco perfetto Ragazzi, eh, io vi ringrazio veramente tutti per questo splendido seminario. Ringrazio Davide, ringrazio Francesca e ringrazio anche Fabio. Purtroppo Ciao, dobbiamo, dobbiamo, Grazie, dobbiamo, chiudere, dobbiamo chiudere qui perché si è fatto un po' tardi, però è stato veramente molto interessante e spero che insomma ma sono sicura che sia, sia piaciuto a tutti i presenti insomma, vi ringrazio davvero moltissimo è grazie stato, a voi ciao, ciao e grazie è stato è un piacere, piacere. piacere, grazie mille ah, soprattutto ho conosciuto ciao. ciao a tutti e grazie ciao, grazie. ciao grazie. a tutti ciao Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. ciao. Francesca, Mi sei arrivata a casa. Mo molte grazie. Grazie ciao, a te, ciao, te. Grazie mille, ciao, piacere ciao, averti conosciuto. Mi è, un piacere mio. Ciao. Ciao ragazzi, io vi devo lasciare ciao. purtroppo. Ciao Karin. Ciao, ciao, ciao. Ciao Karin, oh, grazie. Ragazzi.